Stanno arrivando le feste, come ogni anno, ricevo tanti messaggi su come sopravvivere al Natale. E è un argomento molto delicato perché eh, ci sono. Allora, ci sono diversi perbenismi, cioè io posso benissimo dirvi godetevelo, mangiate uh, tutto quello che volete, tanto non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma uh, da Capodanno a Natale, e tante altre frasi fatte. La realtà è che non è così facile, che molte persone vivono questi giorni con veramente tanta tanta ansia, angoscia, malessere, e mi dispiace veramente tantissimo, quindi spero con questo video di riuscire un pochino a colpire qualche punto e parlare veramente sapendo e conoscendo la situazione, dicendo anche magari cose non del tutto popular, <ride> sono io. Diciamo che i due macro argomenti sono cibo e allenamento, quindi cibo. Per me, ciò che ha veramente fatto la differenza è stato quello di non sentirmi obbligata. E in questo ci sono due player, ci sono io e le persone intorno a me. Posso decidere di mangiare o non mangiare qualcosa, se mangiare quella cosa mi fa stare bene. Se mangiare la fetta di panettone mh, mi mette alla prova ma... Comunque so che posso farcela, che mi fa voglia, che mm, poi non avrò dei pensieri distruttivi verso me stesso, me lo mangio. Se invece so che mangiare quella fetta di torta salata di panettone mi crea più problemi, cioè mi colpisce l'umore, mi rende irritabile, arrabbiata, eh, incomincio a entrare in quel vortice, so che mi potrebbe causare persino una buffata, non la mangio. Siamo liberi di decidere e non bisogna decidere in base a quello che ti dicono gli altri, quello che è normale, quello che è per benismo. ah mangia la fetta di panettone perché sai che non ti farà niente, lo sì non ti farà niente a livello fisico ma a livello mentale ad alcune persone può fare veramente male, far soffrire. Quindi se non ci sentiamo a nostro agio siamo liberi di decidere di non mangiarlo, se invece ci fa piacere siamo liberi di decidere di mangiarlo. Persone attorno a noi, queste purtroppo sono fuori dal nostro controllo perché <ride> troppo spesso persone intorno a noi devono sempre dire qualcosa, quindi se mangi la fetta di panettone e dentro di te stai combattendo una lotta, avrai persone intorno che ti diranno Oh, finalmente che bello vederti mangiare. Ecco. No, no, cioè, no ragazzi, questo, fate vedere questo video ai vostri amici, parenti, non lo so, ma questa è una frase da non dire mai perché la persona che sta ascoltando questo che magari ha qualche problema con il cibo sentirà solo ah come stai ingrassando bene oppure altre persone che ti diranno ah ma non lo mangi quello, non lo mangi quello, perché non lo mangi quello come a farti sentire ancora più problematico quindi guardate nel vostro piatto non vi preoccupate di quello che mangiano gli altri ok? non si deperisce in un giorno e come non si ingrassa in un giorno. Quindi se una persona sta mangiando tanto, non c'è bisogno che glielo fai notare. Se una persona invece sta mangiando poco, non c'è bisogno di farglielo notare. L'importante è che quella persona mantenga il sorriso. Allenamento. Allenamento sì, allenamento no. Diciamo che il discorso è uguale anche se sentirai persone che ti diranno no ma allenarsi sotto le feste è da fissati no ma non ci si allena sotto le feste solo divano eccetera non importa cosa pensano loro <ride> se hai voglia di allenarti perché hai voglia di sfruttare quel tempo libero quel tempo in più che hai per dedicarlo a te stessa non importa se sono le vacanze se è il giorno di natale Probabilmente nessuno ha tempo giorno di ad allenarsi, ma può succedere, che ci sia. Non importa se è una cosa che ti fa stare bene e magari non toglie tempo alla convivialità con gli altri ed è una cosa positiva, non c'è motivo per cui non si debba fare. Il discorso alla base di questo è il motivo per cui ci si vuole allenare. Io ho parlato di un volersi allenare per prendersi cura di sé, per connettersi con il proprio corpo. Diverso è se il motivo per cui ci vogliamo allenare è compensare, punirci, sensi di colpa per tutto ciò che abbiamo mangiato. Magari se sentiamo questa sensazione, fermiamoci, riflettiamo un pochino e non buttiamoci sull'allenamento perché punirsi per ciò che si è mangiato non è la soluzione, soprattutto non farà niente, perché non, non siamo dei robot, cibo che entra e calorie bruciate allora va a pari, non funziona così. Se sentiamo che questa è la sensazione che proviamo, il mio consiglio è quello di fare un passo indietro, calmarsi respirare profondamente e Magari andare sia sì, a fare attività fisica però, diciamo io consiglio attività motoria, prendete con la vostra famiglia da soli, ma il vostro cane, non lo so, e andate a fare una bella passeggiata. Svuotate i pensieri, muovete un po' il corpo. Um, questo è l'unico vero consiglio um, contro un po' la, la volontà, diciamo che mi sento di dare perché. Eh, so cosa significa mh, dopo aver mangiato troppo andare a compensare in qualunque altro modo e anche se è una cosa che apparentemente ci fa stare bene perché ci dà la tranquillità è una cosa a lungo andare deleteria, che poi vanifica un po' tutti magari gli sforzi che abbiamo fatto durante l'anno, è un discorso molto delicato e spero di essere stata compresa nei, nei, nei miei vari punti, Ci sono cercato di essere abbastanza delicata e dritta al punto e sono parole veramente dette da chi ha vissuto tutte quelle sensazioni e so che cosa significa, so che cosa significa allenarsi per compensare, sentirsi dire determinate cose, provare a mangiare qualcosa, provare a non mangiare qualcosa perché so che mi causerebbe eh, determinati comportamenti e diciamo che soprattutto nel periodo natalizio l'importante è rimanere sereni non c'è veramente troppo bisogno di spingersi oltre per mettersi alla prova e causare dei comportamenti a livello mentale ed emotivo negativi perché non è una fetta di Pandoro non è una fetta di panettone non sono 3-4 giorni di mettersi alla prova che ti fanno guarire, ti fanno eh, raggiungere un comportamento positivo verso il cibo e verso l'allenamento, questi sono percorsi lunghi che prevedono step by step, prevedono mesi e mesi di lavoro e quindi non c'è veramente bisogno di rovinarsi quei 3-4 giorni, godiamoceli per come sono, per come vengono, facendo ciò che ci fa stare bene e poi abbiamo tutto il resto dell'anno o di altri periodi non festivi per recuperare un sano rapporto con cibo e allenamento. Io con questo video vi auguro delle meravigliose feste e ci vediamo nel prossimo video con tante tante nuove avventure.